il progetto è ambizioso siamo in tre tre appassionati di auto io sono Luca il proprietario di Empower www.empower.it che è il sito più grande d'Europa per quanto riguarda componenti tuning inoltre da qualche anno mi occupo di importare auto in particolare dal Giappone lui è Matteo Torrisi officina del pilota si occupa di restaurare auto sportive auto d'epoca seguitelo sul suo canale YouTube officina del pilota lui è il mio migliore amico Andrea di carcaritalia.com Ha uno dei siti più forniti per la cura dell'auto E uno studio bellissimo in cui stiamo registrando Dove effettua il detailing No, detailing, no, frate oh. Come on! No, detailing, detailing. c'è un po' di detailing. pronuncia Detailing, detailing. oh, sorry Dove effettua? Dove effettua? Detailing perché dobbiamo avere tre locali diversi e quando possiamo avere un unico spazio con tutte e tre le realtà unite. Immaginatevi soltanto una cosa. Un appello, no? Cioè, se qualcuno conosce uno spazio simile a questo, che ha un, una parte frontale dove possiamo parcheggiare le macchine, una esposizione così su strada molto carina, Roma Nord. Okay. Roma Nord, mandateci qualche segnalazione, Segnazione. noi andremo ad informarci perché abbiamo un progetto e magari ci aiutate a, a, a iniziarlo. A iniziarlo, esattamente. Quindi se conoscete un locale di 50.0 m2 con un ampio parcheggio davanti, che faccia il nostro caso, scriveteci nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale per seguire lo Progetto Progetto e per seguire il nostro progetto. Pro,